Malacoda, coda. Malacoda. Mm. Forza, ma la coda, esci fuori! No! Ma insomma, ma la coda non abbiamo tempo per queste cose! Per qualche artigliata e qualche morso? Sei proprio come gli umani. In che senso? Io non sono come gli umani. Ah, ecco, finalmente. Sì, no, intendevo nel senso che questa cosa del risentimento è proprio l'arma che adesso dovremmo usare contro di loro. Ma, ma io non sono risentito. Sì che lo sei. No, non lo sono. Io sono, sono offeso. Ecco, appunto. Peggio. Vedi Malacoda, adesso ti spiego. Gli umani, intendo quelli che sono ancora rimasti umani, nonostante il loro numero non sia assoluto, se si unissero adesso noi saremmo spacciati. Vabbè ma appunto co come ha detto lei il loro numero non non è grandissimo, eh no, qua ti sbagli, è proprio qua che ti sbagli. Loro sono tanti, ma ti spiego anche perché. Perché non è importante in queste cose di energia diversa, non è importante la maggioranza numerica, capisci? Sul totale degli umani, la maggior parte di loro. Come ben sai, sono persi in questa incarnazione. Loro non faranno altro, questa maggioranza persa, che curarsi del loro giardinetto, risolvere piccole cose del loro giardino, ma il loro livello di coscienza collettiva è nullo, no? E perciò questa gente sarà sempre ed esclusivamente trascinata da dei gruppi di numero molto inferiore in senso assoluto, ma gruppi chiari e determinati, quindi il punto non è essere la maggioranza assoluta ma essere abbastanza da condurre il resto e purtroppo in questo momento nonostante i nostri migliori sforzi c'è qualcosa qualcuno che che che Appunto, io so chi è. E, a, appunto, dicevo, qualcuno che ostacola il nostro lavoro. E perciò gli umani sono molto, molto vicini a raggiungere questo numero critico. Ah. è eh, appunto, eh. ma con loro, <ride> con loro funzionerà la nostra arma forse più antica. Ci serviremo dell'adulazione e dell'orgoglio per farli cadere. Ma, ma, ma scusi maestro, ma, ma, ma l'orgoglio non, non è una cosa positiva? <ride> positiva? Ma la cosa, sì, forse per noi positiva. <ride> Vedi, tu come, come questi umani no, non capite che è solo con la... Solo con la con, con, eh, è solo con la... è solo con la... Compassione, maestro ecco eh, esatto è solo con quella che loro si possono unire invece e fermare i nostri piani e l'orgoglio purtroppo per loro è proprio il contrario di, della, co, della co, compassione ecco appunto quella eh, è proprio il contrario <ride> vedi ti spiego l'orgoglio tende alla divisione Man mano che usciranno tra di loro i condottieri, no? noi invoglieremo gli umani ad adularli, a seguirli in massa. Ma, ma, ma, ma questo li aumenterà enormemente di numero. Eh, certo, <ride> ma gli effetti collaterali saranno molto favorevoli a noi, perché questo seguito crescente, porterà queste persone, questi cosiddetti condottieri a gonfiarsi sempre di più gonfiarsi sempre di più a credersi importanti loro, capisci? e, e dimenticando che sono solo de, dei tramiti dei tramiti importanti ma solo dei tramiti e loro si gonfieranno si gonfieranno sempre di più con loro orgoglio sempre più orgoglio al punto che basteranno dei piccolissimi screzzi tra di loro, cose che succedono sempre, normalmente, tra gli umani, a portarli alla divisione. <ride> Capisci, Malacoda, la divisione, con enormi benefici per noi, <ride> tutti divisi, nessun problema per noi. <ride> Lei è solo la compassione, è la compassione.